Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della What Next, un'azienda giovane con soli tre anni di vita ma con una grande esperienza alle spalle grazie al background dei suoi titolari. Siamo qui con la CEO dell'azienda Roberta Polesel. Roberta, benvenuta. Grazie, buongiorno Fabio. Allora Roberta, questo stand che è bellissimo, lindo, io direi grazie al bianco che è su ogni superficie, soprattutto sui vostri distributori, rappresenta una vera ventata di novità per questo settore non posso dire che non ci vediamo da quattro anni perché l'azienda appunto ha soli tre anni ma è ricca e carica di esperienza come background che cosa presentate dunque al pubblico della distribuzione automatica italiana mm, dunque a venditalia noi stiamo portando dei prodotti nuovi proprio adatti a questo tipo di settore il nostro background come dicevi tu eh, ha tanti anni, io sono nel settore da 24 anni e così come anche il mio socio che ha più di 30 anni di esperienza nel settore dei frigogasatori. Per Venditalia appositamente abbiamo voluto portare due macchine che sono proprio dedicate al settore del vending, dei distributori automatici, in particolare la Watt Vending che è un distributore automatico che non eroga soltanto acqua perché l'acqua sappiamo è un prodotto tra virgolette povero quindi non dà eh, al distributore la possibilità di un profit e abbiamo voluto eh, arricchirla tramite l'utilizzo di bib che sono dei concentrati che possono essere caffè piuttosto che tè piuttosto che sambuco o degli aromi che vengono miscelati nel bicchiere, quindi senza contaminazione, vengono miscelati nel bicchiere e si possono avere dei veri e propri drink che il distributore, l'azienda del vending può vendere. Quindi creiamo un profit, non è più soltanto acqua. Lo stesso abbiamo fatto altri prodotti che eh, sono del, per esempio la WattFan che è una fontanella pavimento che eroga acqua fredda, gasata e ambiente alla quale abbiamo unito un sistema di pagamento che può essere un uh, MDB piuttosto che un Executive che dà la possibilità di vendere l'acqua e non soltanto darla gratuitamente o comunque facendo un rent mensile. Quindi questa è la principale novità, poi abbiamo una serie di prodotti con filtro e bombole interni Abbiamo tutta una gamma nuova di erogatori per il settore dell'oreca che comunque è molto vicino a quello del vending e poi tante altre novità che volendo si possono scoprire. Diciamo che le novità eh, qui al vostro stand sono davvero tantissime anche perché voi fate una serie di erogatori di acqua naturale, frizzante anche nel caso del distributore addizionata con ulteriori prodotti che si discossa dalla gamma solitamente offerta al settore. Vi rivolgete anche al settore dell'Orica che appunto è estremamente affine a quello della distribuzione automatica, prossimamente sarete anche e soprattutto in altre fiere a presentare la vostra gamma? Assolutamente, noi partecipiamo a fiere del settore specifico quali Oste o eh, Aquatec perché sono proprio dedicate ai nostri prodotti e infatti abbiamo una gamma di prodotti per l'oreca eh, con varie capacità, con diverse diciamo, estetiche anche con i rubinetti, con l'erogazione volumetrica piuttosto che con la spillatura manuale che sono indicati per tutti i settori, per la ristorazione, per l'oreca, per le cantine, eh, laddove si beve acqua e l'acqua lo sappiamo che la beviamo tutti e sempre. E allora per tutti coloro che sono dall'altra parte hanno visionato questa intervista e desiderano avere maggiori informazioni da voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile eh, scrivere o comunque per contattarvi e chissà aprire una, un nuovo canale commerciale per una collaborazione con What Next? Dunque, noi abbiamo due uffici, uno Italia e uno estero, quindi se volete contattarci per l'Italia info e per l'estero invece sales Roberta, grazie per la collaborazione, sei stata molto preziosa e molto succinta nell'andare a spiegare le tante novità che andate a presentare. Grazie, ci vediamo prestissimo. Grazie molto a te Fabio, buona giornata e buona Venditalia a tutti.